Ciao, sono Marco, sono qui a passeggio insieme al fedele amico a quattro zampe in questo posto all'aperto, in una giornata, devo dire, molto molto calda, anche se è molto presto l'orario. Voglio condividere con te un pensiero che ho fatto a proposito di un'affermazione legata all'osservazione di una persona. Insieme ad un'altra persona stiamo osservando il comportamento di questa determinata persona e abbiamo potuto denotare, o meglio non fare a meno di notare, la sua squisita gentilezza e disponibilità. L'affermazione fatta dall'altra persona con cui stavo è stata se soltanto il 10% della popolazione mondiale fosse come lui, vivremmo in un mondo decisamente migliore. E ci ho riflettuto, è senza dubbio così. Non serve che eh, ci siano tutte le persone di qualità eccellente come quella perché possa migliorare la nostra vita o che noi possiamo migliorare la nostra vita nel globale nel complessivo King? Andiamo di qua È eh, King, non mi segue poi mi si perde basta poco a volte bastano veramente pochissime persone che possono fare una differenza colossale enorme basti pensare che una persona semplice e umile come Madre Teresa ha portato tanto di quel bene all'umanità che eh, probabilmente non è quantificabile a oggi. O, meglio, se è quantificabile non lo so, io non so farlo. Ma è effettivamente talmente tanto che questo suo eh, operato sarà un un'onda d'amore che si ripercuoterà praticamente per sempre, cioè il suo operato rimarrà praticamente eterno e non soltanto lei ma ce ne sono tanti altri di personaggi a me fa piacere citare lei perché effettivamente ha fatto una grande differenza una persona microscopica praticamente minutissima minuta proprio piccola apparentemente delicata e che invece ha fatto una differenza colossale ma come anche Gandhi una persona mite minuta ha segnato le sorti di un intero paese come l'India non solo ma ha lasciato una traccia indelebile e immortale sempre sono una percentuale infinitesimale di quello che è la popolazione mondiale allora immagina se soltanto il 10 per cento solo il 10 per cento della popolazione non dico fosse come madre teresa o gandhi ma come questa persona così gentile e disponibile vivremmo tutti veramente in un mondo migliore basterebbe veramente tanto poco tanto poco io spero di toglimi questa spina dalla mano che si eh, sei infilata è già uscita spero di esserti eh, stato utile ma magari non so semplicemente eh, smuovendo un po' la, le tue riflessioni perché basta poco veramente poco a volte un gesto una parola o un qualche cosa ti mette già nella condizione di essere non il 10% ma l'1% della popolazione mondiale quella più gentile, più disponibile, quella che fa la differenza. A me non resta che salutarti, ti ripeto sperando di poter essere utile a te attraverso le mie riflessioni, la condivisione delle mie riflessioni. Continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe e ti saluto con un abbraccio. Ciao!